Voglio dire semplicemente che il regolamento presentato dal consigliere Corsetti è già stato bocciato tre volte tre volte perché perché è stato presentato praticamente in maniera molto similare nella passata consigliatura quella di Marino e lo stesso PD lo ha bocciato l'abbiamo visto noi passare all'interno dei municipi e, e abbiamo dichiarato insomma, parere negativo quando fu nella passata consigliatura è stato bocciato un'altra volta proprio eh, dai pittori e dai caricaturisti che ci sono venuti a rappresentare quella che è da subito le criticità emerse nel suo regolamento e il fatto che fossero stati inascoltati. Infatti da qui è partito il nostro percorso, il percorso della Commissione sia commercio che cultura, in condivisione con i soggetti che poi sono interessati in primo luogo a, eh, appunto con questo regolamento. È stato bocciato una terza volta. Nel passaggio dei municipi, anche questa volta maggioranza è stato bocciato. Ecco, eh, io direi che noi abbiamo presentato, adesso eh, il consigliere Coglia ha rappresentato quali sono le modifiche più macroscopiche, macroscopiche ma eh, il regolamento è stato cambiato in toto, eh, nella, sia nella sua scrittura eh, sia con altre piccole modifiche che però hanno portato delle modifiche sostanziali per cui gli stessi pittori e caricaturisti hanno potuto approvare quello che era questa proposta di regolamento, adesso sta passando in questo momento per i municipi, anche i municipi stanno dando il loro contributo, noi abbiamo pensato che fosse importante invece di riportare una proposta che già è stata bocciata così com'era nel 2014, nella consigliatura Marino, di, eh, so, di prenderci più tempo, però condividerlo con tutti i soggetti interessati, fare molta più attenzione e condividerlo con tutti i municipi, proprio per avere un prodotto che fosse più di qualità. Ehm, altra questione, eh, lo stesso atto è stato condiviso con lo stesso commissario ad acta, che ha dato sul, anche lui stesso dei contributi, dei piccoli contributi, eh, formali, formali che noi abbiamo assolutamente acquisito e che stanno già girando per i municipi. Tut tutto questo per dire ehm, che eh, noi a, a dispetto insomma di quello che crediamo importante cioè la qualità e la condivisione, il passaggio sul territorio, crediamo che sia importante magari prendersi un po' più di tempo però a raccogliere tutte le stanze perché ci sia la massima condivisione perché questo regolamento sia il più condiviso possibile. Eh, già abbiamo discusso la possibilità insomma, di integrare il suo regolamento in commissione, e, ma non abbiamo chiesto di presentare noi della maggioranza un, un atto di commissione che fosse condiviso, un atto di commissione congiunta sia commercio che cultura, chiedendo il suo ritiro del regolamento ma così da parte del commissario Corsetti non, non si è voluta raccogliere questa eh, richiesta e quindi ad oggi già abbiamo dato parere eh, contrario eh, in commissione sia cultura che commercio eh, nel, in, in linea con il nostro parere già rappresentato, insomma eh, oggi ra porteremo avanti quello che è il nostro voto contrario. Grazie.